Volevo dire, noi cogliamo l'invito della collega Baglio, eh, che è propositivo ed è positivo, per cui la maggioranza voterà sì a questo ordine del giorno. Eh, volevo fare alcune, mh, alcuni chiarimenti anche rispetto all'ultimo intervento ehm, e anche agli interventi precedenti. Io vedo che insomma le persone che magari sono state elette col Movimento 5 Stelle che ora stanno nel gruppo misto o con altri partiti fanno presto a cambiare forma eh, mentis. Ehm, devo dire che un percorso partecipato il tavolo di confronto del, di Botta non è la delibera che passa nei municipi. Eh, ovviamente stiamo parlando di, di altro. Era proprio un tavolo di confronto con le, le parti istituzionali del del municipio eh, per capire con quali erano le aree che il municipio stesso accoglieva o non accoglieva Allora, su quest'area c'è stato un attimo mettiamola così, adesso non voglio ri ripetere tutto quello che ci siamo detti non si sono capiti, non lo so però mh, diciamo che la maggioranza ritiene che sia stato proposto e sia stato, anzi a dire il vero, l'assessora l'ha spiegato molto bene che sono state vagliate anche altre aree, ma quel territorio è particolarmente complesso dover trovare un'area che sia urbi, urbanisticamente adeguata per poter fare un, um, un centro di raccolta però uh, uh, com, uh, siamo d'accordo con la collega Baglio che uh, se fino ad oggi le, le situazioni si sono incastrate in modo tale che a oggi nella delibera e, oggi la, e, e la votiamo questa delibera non c'è a questo punto un'area per l'ottavo municipio Bisogna assolutamente fare uno sforzo di ulteriore analisi, ulteriore, eh, cercare di ul ulteriormente capire dove si può arrivare a risolvere questo problema e dare un'area un al municipio ottavo e ovviamente che in questo contesto se dovranno essere valutati anche altri centri di raccolta per altri municipi è ovvio che si farà un ragionamento unico, per cui cogliamo l'invito della collega Baglio e la maggioranza voterà sì a questo, a questo ordine del giorno, grazie